Ah. da parte del governo italiano per so quello che voi avete fatto e un sincero ringraziamento per tutto quello che fate e una promessa che come ho detto prima il governo è con voi e voi sapete che i vostri interessi sono tutelati e dovete sul governo su di noi, su di me